locale di birra in mano circondato da militanti leghisti che lo incitano. Matteo Salvini dà il via a un coro razzista nei confronti dei napoletani. Sì, sì, sì. La politica del sud, la politica del sud, noi ce l'abbiamo con la politica del sud, noi ce l'abbiamo con, la con i sindaci di Napoli. Napoli. Napoli è una città stupenda, Napoli è una città stupenda, Napoli è una città stupenda.